Cos'è la polis? Con il termine polis si indica la città dell'antica Grecia. La differenza fra le città di adesso e le città greche sta nel fatto che la polis era autonoma, erano polis in cui vi era la democrazia, erano polis in cui... C'era una forma di governo oligarchico, c'erano policy in cui c'era la tirannia, ogni policy aveva la sua forma di governo adeguata, adeguato, quindi ogni policy aveva le sue leggi.